l'assistenza personale e le tecnologie a condurre una vita il più possibile vicina alla, propria, ai propri desideri e alle proprie aspirazioni quindi a gestire la propria giornata secondo i propri i personali e le, le, le, cioè le scelte scegliere cosa fare, con quali tempi, con quali strumenti. in Italia non è facile, non è facile proprio perché il discorso uh, che rimane un punto interrogativo sempre e comunque è il discorso dei servizi che non sono adeguati per consentire di vivere autonomamente e Uh, mi chiedo, faccio un tempo per è una lotta quotidiana, diciamo, una scommessa che eh? si Ci provo, no, ci provo e come riesco come ancora a mantenere il mio lavoro, a gestire la mia casa, a gestire una situazione complicata, familiare per una grave famiglia, disabilità ma c'è guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, Al cinema, al teatro eh, o comunque le soddisfare insomma non sempre le mie curiosità intellettuali e eh, oggi eh, a fare tutto questo eh, appunto grazie alla, al mio motorino grazie alla possibilità di un assistente eh, che mi supporta nella gestione del certezza del domani, io non so se tra due mesi, tre mesi potrò continuare a vivere in modo indipendente, perché eh, ancora una volta con la crisi economica con i tagli eh, il, il, le prime vittime sono le fasce sociali e, e quindi noi persone con disabilità, gli anziani i precari, i lavoratori precari, i giovani. E così, al di là delle teorie delle mille parole, la